Questo è l'asilo Cappellini, sorge sulla ex Comasinella, oggi il nome di Via Italia, è stato edificato abbastanza di recente rispetto agli altri edifici che vediamo, che, che è del 1914, prende il nome dalla tessitura Cappellini, che, al cui nome è legata anche la torre l'attuale Torre Corderia Cappellini. Era una, si tratta di una tessitura che ai tempi era molto grande ed era anche la fornitrice della Marina Reale. La cosa importante è che questo asilo era, è stato creato per i figli dei dipendenti in maniera, della tessitura, quindi in qualche maniera eh, prefigura gli asili aziendali di oggi. Se analizziamo la facciata vediamo due piani, una linea marcapiano che li distingue, pilastri, eh, modanature, quindi che sarebbero quella, si di quella grossa fascia tra un piano e l'altro sotto la linea marcapiano, quindi una facciata, eh, tra l'altro fatta... Tra una, una colonna e l'altra c'è un'architrave, o perlomeno qualcosa che ricorda un'architrave, quindi una facciata tipicamente eh, neoclassica.